Dance dance dance, il nuovo conduttore è Nicolò De Vitis. Dance dance dance su Sky, quando inizia, chi sono i conduttori e chi partecipa. Per gli amanti dei talent show, che è una piacevole sorpresa in arrivo. A partire da gennaio 2018. Tornerà in televisione il programma televisivo dance dance dance. Per chi non lo conoscesse, questo show è stato ideato nel 2016, da John Moll, la cui produzione e trasmissione è stata affidata a Fox Life e Fox. Il programma consiste in una gara di ballo che vede come protagonisti personaggi famosi, in particolare provenienti dalla televisione. Difatti, alcuni media, l'hanno paragonata ballando con le stelle, per indiscusse analogie. La prima edizione, andata in onda dal 26 dicembre 2016, per un totale di 12 puntate, ha visto come conduttori Andrea Delloglu e Diego Passoni. Di recente, è stata confermata la seconda edizione dello show, sempre in onda su Fox, ma con la possibilità di replica su TV8. Come riporta Fantage.it, accanto alla confermata Andrea Delloglu, ci sarà un talento nascente, per dire, della televisione italiana. Si tratta di Nicolò De Vitis. Il 27enne romano con una buona esperienza in termini di conduzioni. I due saranno una coppia efficace. Dance dance dance ha un nuovo protagonista, chi è Nicolò De Vitis?. Nicolò ha bruciato le tappe, sin dal principio ed oggi è uno dei migliori interpreti del suo mestiere. Agli esordi come B. Logger sul web, ha compiuto il grande salto entrando a far parte della grande squadra delle Iene, in qualità di inviato. In seguito, ha avuto la possibilità e la fortuna di condurre Goldei AI, assieme alla bellissima Diletta Leotta. Il suo ultimo lavoro è stato al Wind Summer Festival e adesso questa nuova avventura. Anche in queste occasioni avrà una donna al suo fianco, ad accompagnarlo in questo progetto. Le qualità ci sono senz'altro, vedremo come gestirà il tutto il giovane conduttore romano. Scopriamo alcuni partecipanti di Dance Dance Dance. Nicolò e Andrea debutteranno con Dance Dance Dance, Dance all'inizio del prossimo anno. La trasmissione avrà come partecipanti volti noti al pubblico italiano, come Claudia Gerini, Giulio Berruti e Marco Del Vecchio. La giuria rimarrà invariata invece. Aspettiamo con ansia gennaio, per goderci questo nuovo spettacolo.